Allora, Dulcis in fondo. Mira, dobbiamo indirizzare questa freccia. Abbiamo visto che, abbiamo visto che come... dobbiamo impostare la nostra tecnica, come abbiamo detto proprio tutto, abbiamo diciamo, tanto sgrossato un pochettino quelli che sono gli enigmi di chi vuole iniziare a tirare quello un po', in modo preciso. Eh, vediamo un po' come, come dobbiamo fare, no, abbiamo questo bersaglio a distanza sconosciuta, ma anche a distanza conosciuta, no? Che alla fine diciamo che le distanze sono tutte conosciute, quindi perché bene o male siamo, siamo stati in grado di stimarle, oppure effettivamente c'è scritto sul picchetto a che distanza sono. Perché animale grande più vicini di 30 metri, un animale piccolo più vicini di 5 metri, no? quindi è abbastanza semplice. Stimare i bersagli nell'altra è ancora più semplice perché abbiamo quattro tipologie di bersagli a quattro gruppi di distanze, quindi proprio guardate, stimare le distanze, se non ci riuscite ricordate il mio tutorial su come si stimano le distanze che è veramente e di una semplicità straordinaria con poco pratica si riesce a stimare la distanza al metro fino ai 30 metri vi assicuro si può stimare al metro dipenderà solo dal questa ricetta. dai 30 metri in avanti fino ai 40 2 metri e mezzo ma comunque non si, non si, mancava, non si mancherà mai il bersaglio se abbiamo acquisito una buona tecnica. Si mancherà mai il versante. i zeri non devono esistere se abbiamo una volatilità, è impossibile, è impossibile. Impossibile farlo. Zero. Qual è il grosso problema dell'obomba? Che è una questi tipi È che la freccia, noi abbiamo una nostra freccia, lei non quella che è e dobbiamo sempre prendere nella stessa posizione quindi prendendo sempre nella stessa posizione non siamo facilitati come nell'arco nudo che nell'arco nudo correndo sulla corda o correndo sul viso riusciamo, riusciamo ad avere sempre la punta della freccia nel punto in cui vogliamo centrare basta più correndo non è un grosso problema è un grosso problema. Nel, eh, nell'acquisitivo nell dobbiamo solo fare attenzione fare attenzione a è la punta della freccia. A dov'è la punta della freccia. Cosa vuol dire dov'è la punta della freccia? Sapere dov'è la punta della freccia non è collimare, collimare, è mirare. Se io so dov'è è la punta della freccia, ho e voglio impostare un tiro istintivo facilitato, in modo che sia facilmente ripetibile. Perché se io faccio centro con la prima freccia, e ho un metodo per fare centro con la prima freccia, con la seconda freccia, nel 3D, o la seconda e la terza nella 3D, devo fare meglio. Devo, posso solo fare meglio non c'è peggio ho acquisito una buona tecnica di tiro, ho acquisito una buona pratica nella stima della distanza ho un metodo per mirare in modo istintivo non collimare, non è collimare, attenzione lo vedremo le frecce successive sono una banalità perché perché sì, io da... la prima faccio 10 con la seconda, Perché non hai una tecnica e non hai un metodo. Hai una cattiva, ma è semplice. semplice. Non è questione di rovinare, devi aumentare la tua tecnica di tiro, migliorarla, diventare benissimo e te ne accorgi facendo quel test dei 15 metri su un diametro di 20 cm eh ma di lo, lo vediamo se lo dimostri come. Eh, so. faccio vedere un va bene allora non hai un buon non metodo cioè, non hai un buon metodo allora intanto intanto vediamo cosa succede sappiamo dalla, dalla scienza che il volo di una freccia è parabolico vediamo un po' come una parabola una parabola a grandi linee è fatta un po' almeno come un tronco di cono con una sezione trasversale okay. quindi diciamo che una parabola è fatta più o meno in questo modo Ok? questa è una parabola se noi abbiamo un cannone che spara questa sarà la gittata del suo proieportaio per esempio Avviene in questo modo, qua. quindi non è una curva sinusoidale, quindi non è un cerchio, ma è appunto una, un sistema parabolico. Ok? Siamo d'accordo C'è qualcosa da dire? È una parabola. Benissimo. Come possiamo sfruttare a nostro vantaggio questa parabola? È molto semplice, ve la faccio vedere. Se in questo caso il cannone ha sparato in questa direzione, ma se noi dobbiamo sparare la nostra freccia, tirare la nostra freccia in quella direzione, la nostra parabola come diventa? Diventa così. Se questa è la nostra linea dell'orizzonte, okay. vedete come funziona il volo della freccia. Avrà un tratto rettilineo in cui la freccia sale. Arrivato a un certo punto la freccia decade rapidamente. La freccia vola in questo modo diciamo, a grandi, linee, eh? a grandi linee, molto più macroscopico e molto più limitato, ovviamente, la parabola. Però a grandi linee, per, far, per farvi capire, funziona in questo modo Cosa succede? Che c'è un punto, questo punto qua, che si chiama punto di inversione. Perché si chiama punto di inversione? Perché a un certo punto la parabola voi vedete bene che da qua a qua il tratto è molto rettilineo. Dopodiché il tratto diventa difficilmente manipolabile. Allora noi per il nostro tiro, per la nostra mira istituzione, dovremo utilizzare il più possibile questo tratto rettilineo. In modo tale che noi riusciamo ad impostare un metodo per poter utilizzare il nostro tiro e renderlo preciso. Come possiamo fare? Beh, intanto dobbiamo, con il nostro stile di tiro, quindi con il nostro ancoraggio, capire dove, mirando, posizionando la punta della freccia sul centro del bersaglio, a che distanza prendiamo il bersaglio? E questo è importante, okay? sapere che se la punta della freccia mirava a 50 metri, noi a 50 metri prendiamo il bersaglio, ma a 50 metri è una distanza enorme. Per avere un tiro preciso in fitarco non corrono il telino perché non occorre avere una paluna, un tratto rettilineo della parada, un punto di inversione molto distante. A noi ci conviene avere un punto di inversione intorno ai 25 metri, sarebbe ideale. Perché intorno ai 25 metri? Perché intorno ai 25 metri è il punto in cui noi dobbiamo posizionare la punta della freccia il più in basso possibile sul bersaglio. Facciamo, sì. questo, facciamo questo esperimento se noi mettiamo il bersaglio ci prepariamo mettiamo due bersagli uno anche per terra e cominciamo a tirare di due metri in due metri facciamo magari il bersaglio qua il centro da mirare della punta della freccia se noi da un momento tiriamo in questo punto alla freccia Man mano che ci allontaniamo, man mano che ci allontaniamo. tipo poi bianco, quando io ho fatto questo eh. giardino però l'ho fatto nel piano, non so penso andato nel mondo. Cioè quindi tiro l'ineale, il piano fa 25 metri. Cioè 25 metri, quindi ti mette litri, ne già lo qua, stai. Dopo 25 metri cominciare a da dare giù. Quindi fino a 25 metri ci va direttamente la freccia, mettere il giallo, poi metti il giallo. Appena cominci a andare indietro, poi cominci a scendere, scendola, scendere. Questa modalità, modalità di giro si chiama cap shot Perché io devo sempre posizionare la freccia in un punto diverso. Io devo solo stabilire in mo, in modo, ed avere un ancoraggio in modo tale che io, colpendo il bersaglio intorno ai 30 metri se io riesco ad avere a 25 a 30 metri con la punta della freccia sul bersaglio io posso poi variare l'altezza del punto di mira sì, cioè, scusa cioè, ma che io eh, 25 anni praticamente facevo questa operazione alla nuova partita cioè praticamente 25 anni è il quando quindi cominciate a spostare, mirando sempre qua, e ne cominciavo a scendere, a scendere, a scendere, continuavo a prendere a scendere. Alla fine poi cosa ho fatto? Il gioco al contrario. Visto che sono arrivato qua a 50 metri e sono arrivato qua, ho cominciato a mirare qua sopra per poter arrivare qua. Cioè, quindi ho fatto prima il gioco per a scendere e poi ho fatto il gioco per assolutere. Esattamente il problema più grosso e il problema più grosso soprattutto i neofiti che pensano che sia più utile guardare mettere a fuoco la punta della freccia quindi capire esattamente dov'è la punta della freccia e questa è la cosa più sbagliata perché bisogna sempre guardare il bersaglio della cultura e tenere in modo anche sfocato anche, anche del tutto inconscio dov'è la punta della freccia però essere consapevoli, quindi allenarsi a capire dov'è il punto della freccia in modo tale da essere facilitati nella nostra vita istintiva. Pellino, come fai? Un punto, punto di riferimento, però attenzione, non è mai un punto di riferimento preciso. Io devo, devo affidarmi molto al ministro, non solo all'altezza al, all del mio braccio è troppo limitativo non si vincono le gare in Fitarco le gare di questo tipo affidandomi solamente affidandomi solamente all'altezza del mio braccio alla parabola che copia l'arco perché sì, sì, sì, potrà essere eh, bellissimo l'armonia del gesto e tutto quello che vuole però io devo purtroppo il pro sport io devo, occuparmi di essere preciso o di fare pure... I punti purtroppo sono nello sport, tutti... sempre che vengano conquistati con la giusta etica, la giusta. No, se, se nel regolamento concesso quello che sto facendo, no, conti posso fare, lo devo fare. Quindi io devo trovare, devo trovare una posizione tale, sia di ancoraggio che di posizionamento della punta in modo tale che io posso stabilire in base alla distanza dove vedere anche con, in modo sfocato in, con una seconda visione la punta della freccia, ma questo mi facilita moltissimo avendo stimato la distanza, sapendo dove più o meno devo vedere la freccia riuscire ad essere preciso. Ricordiamoci che specialmente con questi archi, ma anche con l'arco 1. È Molto importante mantenere il controllo su noi stessi che non sullo strumento. È troppo importante mantenere il controllo della propria tra virgolette istintività, sulla propria postura, sulle proprie sensazioni, che non sulla collimazione di due punti. Ma ci, non ci potranno mai essere collimazioni vere e proprie. Se io mi metto a collimare, perdo. Tutte le mie sensazioni sono rovinato, è una, è una strada completamente sbagliata. Io devo concentrarmi sul punto da colpire, più piccolo è meglio è, sulla più piccola macchiolina che c'è. Vedere la punta della freccia, dove vedrò la punta della freccia, dove mi sono allenato a vederla a quella data distanza. Se io Ecco qua entriamo anche in un'altra un situazione molto importante. Ci si allena solo a distanze conosciute. In questo gioco qua, in questa federazione qua, ci si allena solo a distanze conosciute. Non ci si allena mai a distanze sconosciute. Tirare a distanze sconosciute non si fa in gara, è solamente in gara. O se un giorno vogliamo allenarci a contare i punti, a metterci alla prova. Ma l'allenamento si fa solo ed esclusivamente a distanze conosciute. Mai, mai, mai, mai ci si allena a distanze sconosciute. A, a distanze sconosciute si va con la tabella segni segna punti, una volta ogni tanto, ma già lo facciamo in gara, a verificare quanto siamo stati bravi ad allenarci a ah, distanze sconosciute in allenamento è un gioco, giochiamo all'arco, non è uno solo. Perché dobbiamo allenarci solo a distanze conosciute? Perché noi dobbiamo avere dei riferimenti ben precisi. Se noi abbiamo quella sagoma, quel, quella sagoma di animali, abbiamo stimata a 25 metri e sappiamo che allenandoci a un 25 metri, a una sagoma simile, la punta della freccia deve stare all'altezza del ginocchio. dobbiamo vederla sfocata in visione secondaria, concentrati solo sul super spot eh, o su quel piccolo macchiolina che vediamo eh, lì, vicino al super spot, concentrandoci solamente sull'azione, ma dobbiamo avere la percezione della punta esattamente dove l'abbiamo vista quando ci siamo allenati. Solo così potremmo essere precisi e ripetitivi, non, non c'è dubbio no. su questo, su questo non ci sono dubbi. Dov'è che siamo assolutamente, eh, possiamo, anche permetterci di essere istintivi al 100%, alle corte distanze, dai 5 ai 10 metri la punta della freccia sarà talmente lontana dal bersaglio che è impossibile effettuare un shooting ma vi assicuro perché l'ho provato io, non c'è nessun problema, noi ci concentriamo sul bersaglio, su quello che dobbiamo colpire e se ci siamo allenati bene, se abbiamo una buona tecnica e se abbiamo fatto tutto quello che abbiamo visto prima, cavolo se saremo precisi, saremo precisi al 100% e sarà una soddisfazione enorme, collimazione zero, sono veramente... alle distanze corte senza, senza paura alle distanze corte tranquillamente ma non bene perché ci alleniamo come ci alleniamo? beh intanto ci alleniamo solo a distanze conosciute anche tranquillamente sui palloni io non ho mai ti mai mai io non ho mai tirato in allenamento su una sala in vita mia non ho mai tirato in allenamento su una sala mai ho vinto quattro campionati italiani sette campionati italiani e ultimamente un campionato europeo ma io in allenamento non ho mai tirato su una sacra mai, solo in gara. non c'è nessuna ragione al mondo che io mi alleno sulle sacre nessuna ragione al mondo nessuna ragione al mondo ci si allena su un periodo tanto costano molto meno alla eh, società, non puoi far piacere tanto per cominciare e poi ci possiamo allenare a capire la differenza che c'è poi la possiamo portare sull'animale, ma vi assicuro che è, è, è facilissimo, non c'è un grosso problema se io devo stare a mezzo metro dal centro, in alto, in basso eh, vedere questa punta a mezzo metro più in alto più in basso trasporto poi animale in gara tranquillamente eh, non è un grosso problema. È un tiro istintivo facilitato. io la vedo così: un tiro punti restintivo facilitato. Perché io, e lo dico perché io lo faccio anche con l'acqua nuda a 18 metri a 18 metri, non collimo minimamente. Io la punta della freccia la vedo sfocata grossa così, perché io ho a fuoco il centro del bersaglio. Se c'è una macchiolina nera che spero di aver procurato io rompendo la a carta nel centro, io mi concentro solo su quella macchiolina nera, vedo la freccia sfocata a lato enorme, a volte un po' più alto, a volte un po' più basso, a volte un po' più a destra, non ha importanza, perché sono le picche le variazioni che il mio corpo ha. Io non posso mantenere una collimazione perfetta, non, non la fa neanche il compagno, te l'ho già spiegato, che neanche il compagno collima, è impossibile ho fatto vedere come il compound è impossibile che collima. è impossibile poi ci credete che il compound sia impossibile che collima? Sì, non è questione che sia girare il compound non collima per un motivo semplicissimo perché il compound non sa quando partirà la freccia allora mi spiegate come è possibile che io collimo due punti se io non so quando partirà la freccia e questo pallino entra e esce dal centro entra e vi assicuro nessun compagno al mondo neanche Schlosser che ha fatto 600 tiene il pallino fermo nel 10 impossibile il pallino entra e esce dal 10 continuamente Entra, entra, entra, esce dal 10 continuamente e il compondista non sa quando parte la freccia perché lo sa Si chiama si chiama surprise, release, rilascia sorpresa, io non so quando partirà la freccia, non lo so perché si chiama, non c'è qui non c'è niente, io sono lì e la freccia un, a un certo punto partirà allora com'è possibile collinare se il pallino entra, e esce e non so quando partirà? però fanno tutti 10. se non, eh, non vi svelo come fanno perché vi andate a vedere il film e il tutorial che ho fatto al riguardo quindi nessuno collimare i mare sono gli scarsi che collimano. i tiratori scarsi quelli. i tiratori veri sono i tiratori istintivi che hanno capito tutto che devono concentrarsi sul centro del bersaglio e eh, avere una visione periferica di dove è la freccia. È essenziale avere una visione periferica di dove la freccia. Dov'è il metodo di precisione? È che io mi sono allenato a varie distanze a capire dove la precisione, dove è la visione periferica della freccia. Non sono a caccia, non sono in un posto dove è sempre tutto completamente diverso. Io sono in un posto dove tutto è fisso, dove io so che l'animale piccolo sarà vicino. L'animale medio sarà al massimo 20 metri, l'animale un pochino più grande sarà intorno ai 25, l'animale più grande sarà al massimo 30 metri, eh, sono facilitato, allora io devo assolutamente sapere, e questo lo faccio in allenamento, dove avrò la visione secondaria della freccia. Ovvio, una buona tecnica, mentre mi sto per allineare controllo, Sempre la concentrazione sul centro del bersaglio, sempre la visione secondaria della freccia, dopo aver stimato la distanza, super sforza, sicuro, perché mi sono allenato a fare questo. Solo così si vince. Non cioè ci sono altri metodi. Ci sono altri metodi ma sono, ci sono altri massimi. Se noi vediamo le classifiche dei robot e dei cerchi istintivi abbiamo dei.. Enormi punteggi E poi dei bassissimi punteggi Perché va purtroppo aggiornato, Io devo avere un metodo che devo fare le volte che tiro Non c'è dubbio Ma questo lo deve avere anche il cacciatore Il cacciatore con l'arco tirerà due frecce in otto ore, Ma quelle due frecce Le fa il centro perfetto E per ottenere il centro perfetto Su due frecce in otto ore Io mi devo, ne devo tirare mille A 999 devo fare centro 2 su 12 come l'orologio rotto. Quindi anche un bravo cacciatore si allenerà allo sfinimento come, come un vero sportivo. E un vero sportivo deve avere un vero metodo per poter mirare con precisione. E questo lo può fare tranquillamente così. Quindi ricapitolando, mira istintiva. Io mi devo concentrare solo sulla mia azione sul mio corpo, sulle mie sensazioni, sulla mia postura e sul centro del bersaglio o su una parte del bersaglio più piccolissima dovrò vedere la visione secondaria della freccia nel punto in cui mi sono allenato a vederla per la distanza che ho stimato se io ho stimato 20 metri la punta della freccia dovrò vederla nel punto dei 20 metri Il punto basso se io mi sono abituato a vedere a 30 metri la punta della freccia sulla schiena dell'animale, io dovrò avere la mia postura perfetta, il mio, mio allineamento perfetto, le mie forze di spinta e trazione sul piano radicale perfette, concentra, concentrarmi sul centro del bersaglio e sfocato in visione secondaria vedere vedere e non vedere la punta della freccia sulla schiena dell'animale, perché so che a 30 metri deve essere così, foto, rilascio, foto, la freccia, perfetto, sicuro, funziona così, non ci sono dubbi sul funzionamento, domande su questo <coughs> particolare, più della cima ma eh, incide l'allenamento In, la, guardate l'allenamento più importante è, è la famosa base della piramide noi dobbiamo veramente e per, e la cosa più difficile da spiegare è che bisogna creare una base di questa piramide poi possiamo salire ma dobbiamo avere una base bella larga allora potremo salire e diventare campioni ma dobbiamo avere una base di fondamentali veramente importante solo così potremo salire se no ci dovremmo accontentare di essere un orologio rotto fare l'oreggiata esatto di volta al giorno però attenzione che alle volte facciamo centro quando non ci serve a niente noi dobbiamo fare centro solo quando serve a noi ci sarebbero ancora tantissime, tantissime cose da dire magari Magari a, a un altro momento sul, su questo metodo di tiro, e poi alla fine si possono fare anche delle tabelle. Si può anche essere molto precisi su questo. però ripeto, per essere precisi su questo bisogna essere, avere una tecnica consolidata, sapere cosa si fa e soprattutto, soprattutto, soprattutto non collimare. Non serve collimare, non serve concentrarsi su dove è la punta della freccia. La punta della freccia lasciatela vagare, vi dovete concentrare sul centro da colpire. Il nostro cervello, che è molto più furbo di noi, consciamente, che consciamente, sa poi come reagire se ci siamo allenati nel modo giusto. Il giocatore di pallacanestro fa centro da tutte le posizioni del campo. Perché? centro di del campo. Non perché è istintivo, è perché lui si è allenato con un campo di 25 metri sempre nelle stesse posizioni, vede sempre gli stessi riferimenti, ha sempre lo stesso canestro a 3,03 m o quant'è adesso non mi ricordo, ha sempre gli stessi riferimenti. Ecco perché lui è in grado in un attimo di fare canestro senza pensarci. Ma non è istinto istinto facilitato se no